Ciao a tutti oggi prepareremo i bocconcini di pollo con marsala e upetta. il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti. gli ingredienti sono petti di pollo tagliati a pezzetti e infarinati, marsala, olio extravergine di oliva, cipolla, sale, pepe, uva sultanina ammollata, pinoli, acqua e farina. Andiamo il via alla ricetta. Prima di iniziare la ricetta col bimbi andiamo a infarinare i bocconcini di pollo. In questo modo e proseguiamo così per tutto il resto del pollo. Dopo aver infarinato i, petti di pollo, i bocconcini di pollo, versiamo nel boccale la cipolla e la facciamo tritare per 5 secondi. A velocità 8, Riniamo la cipolla sul fondo del boccale, versiamo l'olio e facciamo insaporire per 3 minuti 120 gradi velocità 3 adesso riuniamo un po sul fondo Posizioniamo la farfalla, riprendiamo i bocconcini che abbiamo precedentemente infarinati, li versiamo all'interno del boccale, chiudiamo il con il coperchio il misurino e facciamo insaporire per 7 minuti 100 gradi velocità soft adesso aggiungiamo dal foro del coperchio il marsala facciamo sfumare senza il misurino per 5 minuti 100 gradi velocità soft Adesso aggiungiamo il sale, il pepe, i vinoli. l'uva sultanina che abbiamo precedentemente ammollato e l'acqua e facciamo cuocere questa volta chiudiamo anche col misurino per 20 minuti 100 gradi, velocità soft. I bocconcini di pollo sono cotti. Andiamo a impiattare bocconcini di pollo con marsala e uvetta. Grazie. E alla prossima ricetta.